Un signore entra in un bar, va dal barista e gli dice «Mi scusi, vorrei un whisky invecchiato 40 anni». Il barista prende una bottiglia a caso e trova dietro, mi lo goge. lo versa nel bicchiere. Il signore lo beve. «Mi scusi, avevo chiesto un whisky invecchiato 40 anni, questo massimo sarà invecchiato 10 anni». Il barista fa porca miseria, questo non capisce. Va sopra, prende la bottiglia che sta più in alto Whisky invecchiato 20 anni, lo versa, il signore lo beve, mi scusi. Ho chiesto un whisky di 40 anni, questo Massimo è invecchiato 20 anni. Allora questo veramente è un'intenditura, allora sale ancora più in alto e la credendo, si fa male al braccio, prende un'altra bottiglia, un whisky invecchiato 30 anni, c'è anche un pochino di polvere, lo versa nel bicchiere, lui lo beve, mi scusi, ma mi sta facendo perdere tempo, ho chiesto 40 anni, questo è 30 anni Massimo barista si fa quasi male la schiena, ma sopra tutta la credenza e prende la bottiglia impolverata Whisky invecchiato 40 anni, lo versa nel bicchiere, il signore lo beve. Ah, questo è il bruciore di un whisky invecchiato 40 anni. A un certo punto si andrà a toccare da dietro, si gira, il signore okay. gli dà un bicchiere, questo se lo bevo. Ma questo è piscio! Eh, e adesso dimmi quanti anni c'ho?